Buongiorno, ciao! Come sempre ci ritroviamo qui per il nostro dopo, dopo il primo martedì che abbiamo passato insieme, dopo le vacanze estive. Devo dire che eravate tantissime e questo mi ha fatto piacere perché mi è fatto piacere, diciamo così, ritrovarvi e fare due chiacchiere con voi, scambiare due chiacchiere con voi e capire un po' quello che avete fatto quest'estate, sì, perché lo sapete che io in realtà sono, ehm, diciamo così, sono donna, quindi sono curiosa e mi piace sapere un pochettino quello che, eh, che fate, anche quando non ci vediamo, sì, perché poi alla fine eh, non è al di là dell'essere curiosi, ma è proprio così, rimanere in contatto, ecco. Allora, io vi ho raccontato che sono andata anche a Barcellona Uh, ho mangiato una buonissima paella, mi avete chiesto se uh, ho mangiato i churros. Sì, li ho mangiati, quelli normali, però senza pucciarli nel cioccolato. In realtà li ho anche pucciati un po' nella nutella, ma io li ho presi normali in una uh, botteguccia, <ride> in una strada uh, parallela alla Rambla, è piaciuta tantissimo Barcellona e poi questa paella spettacolare. Ho chiesto in realtà invece quali erano, diciamo così, le fiere a cui voi avete partecipato, se parteciperete delle fiere, quelle che sono. Eh, diciamo così nella, nella vostra zona anche in, in questo periodo e mi avete subito risposto mi avete detto e vado a leggere perché mi sono segnato tutto quanto per non perdermi niente che ad esempio a pordenone eh, mega naturista ci ha detto che c'è lo street food nel fine settimana eh, invece ad esempio peter ci ha detto che eh, a san Vito lo capo c'è la sagra del couscous di pesce ecco perché io poi mi ero eh, collegata diciamo così alla, alla paglia, invece e poi abbiamo avuto chi ci ha parlato di SPAB e i nostri amici eh, che oggi tra l'altro andavano anche a fare un po' di dipinti rurali per abbellire ancora di più questa SPAB che ad Alba, SPAB che io vi ho anche raccontato nei video e che avremo modo di raccontare ancora e quindi vi ringrazio invitiamo tutti a cercare questa SPAB ad Alba, venirci a trovare perché siccome sì, sapete effettivamente Anch'io anch uh, ci sono. Abbiamo parlato appunto, dicevamo anche di luoghi dove siete andati in vacanza. Allora, uh, Meganaturista ad esempio ha fatto le vacanze naturiste in campeggio sul fiume Sesia, fantastiche, lui dice, in compagnia di amici e di amiche. Io ho detto bene, l'importante è che eh, insomma, quando si sta con amici e amiche um, è bello effettivamente farsi le vacanze insieme, io l'ho fatta insieme ai miei cognati e alle mie nipote, è stata proprio una bella vacanza. Poi, poi, poi, Peter mi chiedeva insomma com'era Cap, Doug, se era veramente così libertina come si vede nei video e io ho spiegato che eh, sì e no, nel senso che c'è un po' di tutto ma il bello è andare a visitare anche proprio la città e i paesi limitrofi e che molto spesso, <ride> come eh, Mega Naturista ci ho poi detto alcuni borghi che ha visitato che io non conosco mi sono accorta, ma me l'hanno detto anche quest'estate, che alla fine per una questione di comfort zone, andiamo nello stesso posto e visitiamo gli stessi luoghi, gli stessi paesi, e non andiamo mai a cercare altro, almeno per quanto mi riguarda, allora mi sono ripromessa la prossima volta di cercare un po' di uscire, andare a cercare anche altri borghi eh, molto interessanti, magari vicino dove siamo, e non sempre gli stessi, che tra l'altro ormai conosciamo, quindi eh, sì, sono belli, ma li conosciamo già. Eh, e Peter, insomma, mi chiedeva questa cosa qua, e io dicevo c'è di tutto, c'è il naturismo, c'è anche la parte più wireistica però secondo me bisogna essere molto parti di mente e vivere il naturismo per quello che è nel, nel senso proprio della eh, naturalezza e io lo racconto anche su Patreon nel canale Patreon Insomma, racconto anche il, il naturismo una cosa un pochettino diversa vista dal mio punto di vista mentre Peter è invece è andato a Panarea e beato lui stava quasi due settimane di vacanze a Panarea e ha fatto discoteca di sera e mare di giorno, insomma le classiche vacanze eh, di rilassamento non lo so perché con le discoteche di sera poi non so magari il mattino dormiamo un po' di più, però insomma le classiche vacanze tranquille oserei dire. Invece eh, c'è stato anche chi come Karim ha ricordato insomma eh, l'alluvione che c'è stata qui da noi nelle Marche in Italia, un'alluvione alluvione importante, devastante, si cercano ancora dei dispersi, soprattutto dei bambini e... Insomma, come sempre, speriamo che poi la ricostruzione sia nel miglior modo, dei, nel modo. Eh, e poi abbiamo parlato anche di. Uh, festeggiamenti, vediamo un po' un attimo um, ah, Depeche De ha festeggiato 25 anni di matrimonio i primi di settembre e il 3 settembre quindi le abbiamo fatto i nostri migliori auguri e mi ha detto che ha festeggiato sì con i parenti in un pranzo, una cena e poi ha, ha regalato un anello alla moglie bravo, bravo, sei stato perfetto sarei dire poi abbiamo parlato ancora di che cosa? di Maestro Domenico che era Pinerolo che accompagnava due ragazze che dovevano laurearsi, i docenti l'hanno nominato eh, correlatore delle tesi, entrambi in giurisprudenza, polizia giudiziaria e polizia municipale. Non male, insomma, è un importante. Eh, punto per poi partire ed essere lanciati nel mondo del lavoro è maestro insomma eh, ti devi sentire veramente eh, eh, ben contento di poter di aver seguito insomma queste due ragazze e in qualche modo averle anche così aiutate ad entrare in questo mondo del lavoro eh, Cap, ritornando a Cap sì, le spiagge erano vulcaniche come mi diceva mi chiedeva eh, Peter ehm, e poi niente più o meno questo è quello che, eh, che ci stiamo raccontati quest'oggi e che dire eh, per me è stato un piacere quindi vi ringrazio eh, vi do appuntamento come sempre a martedì prossimo devo studiare quale sarà il diciamo così il, il prossimo tema ma non mancate di iscrivermi a iammacalibuno o seguire il canale Patron per rimanere sempre aggiornati su quello che ho da raccontarvi un bacio un abbraccio